you Ciao! oggi per rispondere in un certo senso anticipare le richieste che puntualmente arrivano in questo periodo dell'anno voglio presentarti una novità una selezione di prodotti must-have per affrontare le giornate estive con i migliori alleati ho quindi pensato di creare due kit estivi un kit base e un kit maxi che troverete super mega scontati fino a fine agosto sul sito è un modo per ringraziare chi i prodotti li conosce li usa e li ama ma anche un modo per per dare la possibilità a chi non ha avuto ancora modo di provarli di poterlo fare. I due kit promuovono il benessere della pelle e dei capelli, ho quindi selezionato dei prodotti che vanno bene appunto sulla pelle del corpo e del viso, ma anche come eh, trattamento per la cute e per i capelli. Scommetto che siete curiose e non vedete l'ora di scoprire cosa contengono i due kit. Ebbene, il kit base contiene 5 referenze, mentre il kit maxi contiene le 5 referenze del kit base più altre 3 referenze. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta. Il kit base contiene uno shampoo, il feeder, due oli, eh, l'olio di moringa e l'olio di amla, una maschera viso, il Rose Glow, e un pacco idratante, coccola per capelli, prodotto meraviglioso styling, la catila. Il kit maxi invece contiene appunto queste cinque referenze che vi ho appena nominato, più il hair elixir, non poteva mancare ovviamente, la trifala glow e anche la polvere di arancia per una coccola eh, lucidante e ehm, per combattere appunto il crespo delle giornate eh, orride e estive. I kit non sono ideati come haircare routine estiva ma sono una selezione di prodotti che vanno ad integrare la propria haircare routine in base alle proprie esigenze. I due kit li troverete scontati il kit base eh, del 40%, quindi invece di 70 euro eh, sarà scontato a 42 euro all'incirca, mentre il kit maxi invece di 105 euro Um, sarà scontato a 52 eh, euro ma vediamo perché ho scelto questi prodotti partiamo dal Rose Glow una maschera viso uh, per contrastare i radicali liberi è una miscela di polveri preziose polvere di amla, polvere di arancia polvere di rosa damascena polvere di uh, carbone naturale e anche della delicata argilla multi indiana multani Miti. E visto che ci sono, ti lascio anche una dritta. Prova il Rose Glow anche come impacco capelli. ti stupirà! Proseguiamo e soffermiamoci questi due oli, l'olio di moringa e l'olio di amla. I miei due oli mai più stenta, perché chi li ha provati può solo che confermarlo, anzi vi invito a farlo nei commenti. Ricchi di aminoacidi, ricchi di vitamine, di antiossidanti, riescono a sposare le esigenze di quasi tutte le fiti e delle varie problematiche, a partire da corpora, fute secca, cute grassa, eh, dermatite, psoriasi, provare per credere. Feder, lo shampoo vegetale per eccellenza, grazie alle sue mucilagini, riesce a idratare il fusto e allo stesso tempo regale un volume unico. Sono veramente poche le piume che non lo amano. La catira è alleata preziosa eh, dei nostri capelli, regala lucentezza e volume, eh, si può utilizzare sia come impacco ma anche come prodotto styling e anche come umetante nei nostri eh, impacchi, tintori e non. Infine gli ultimi tre prodotti che insieme ai cinque che vi ho appena presentato creano il kit Maxi. Partiamo dal Herelixir che è l'aleato ideale da portare in spiaggia um, perché riesce a ripristinare il film lipidico proteggendo il fusto dalla salsegine e dai raggi solari la polvere di buccia di arancia um, come impacco um, capelli lucidante e anticrespo per capelli profumati a lungo e infine il trifala Glow, novità di quest'anno, che è un um, impacco um, altamente antiossidante e rivitalizzante, ideale come Uh, impacco capelli, um, quindi anche sulla cute, ma anche e soprattutto come uh, maschera a viso. Sono veramente comodi da portare anche in vacanza, si presentano in polvere in confezioni da 100 o 250 ml, nel caso del ciber, uh, ma anche i due uh, oli sono in, in boccettine da 100 ml, quindi potete tranquillamente portarli con voi anche se dovete fare un viaggio in aereo. Io non mi dilungo oltre su quello che è il loro modo d'uso, perché le schede sul sito sono veramente complete, di video tutorial, ma quello che posso fare è darvi delle dritte su come creare delle sinergie e come utilizzare al meglio questi prodotti. Uh, per esempio vi avevo accennato del fatto che il rose glow si può utilizzare tranquillamente anche come impacco capelli e vi stupirà, eh, mi ripeto, se per caso avete una pelle particolarmente secca, vi consiglio di abbinare al Rose Glow, la maschera viso, uh, un olio in, in piccole quantità per abbinare anche uno dei due oli, l'olio di Amla uh, oppure l'olio di Moringa. Um, I due oli sul fusto sono fenomenali, sono veramente fantastici perché vogliono un'azione idratante, perché limitano l'evaporazione dell'acqua, quindi alla fine, a fine giornata ci ritroviamo un fusto meno secco. Gli oli sono fantastici anche sulla pelle eh, in umidità. Da, eh, appunto quando sono nella doccia per apportare maggiore eh, idratazione e nutrimento. il feed lo possiamo abbinare con eh, la polvere di eh, buccia di arancia per eh, avere anche un effetto eh, condizionante insomma gli abbinamenti sono davvero tanti, se avete altri suggerimenti potete lasciarli nei commenti al video e se avete anche dei dubbi vi aspetto sempre nei commenti intanto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima